Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete sono in dolcissima compagnia perché oggi è un giorno molto speciale. La nostra Freya che tra parentesi non vuole stare tanto in braccio quindi cercheremo di far veloce, compie un anno e eh? vogliamo festeggiare insieme a voi. Abbiamo preparato questa piccola sorpresina che proveremo a inquadrare in questo momento. Se volete vi posso fare un video con la ricetta, fatemi sapere se vi interessa. Bimba! Guarda che c'è, guarda, ti piace? Oh, la cannellina Allora bisogna cantare gli auguri! Tanti auguri, te, tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Freya! Tanti auguri a te! Auguri! che c'è facino bene vediamo se gli piace questa torta ma mi sembra proprio di sì perché si è già buttata è buona eviva aveva un paura che non le piacesse anche perché la signorina è anche di bocca buona vero? direi che la festa è riuscita mi raccomando l'ho già detto ma fatevi, fatemi sapere se vi interessa il il procedimento perché ho già pronte le foto insomma per fare un video vi ringrazio per averci guardato per aver festeggiato con noi e ci vediamo la prossima volta ciao